Vediamo adesso di sostituire il ciclo WHILE all'interno di questo diagramma con il ciclo DO. Avevamo visto che eh, esistono in FLAGONIT tre possibilità per i cicli WHILE, FOR e DO. FOR è un ciclo utile quando abbiamo un contatore, quindi una variabile che conti il numero delle volte che viene ripetuto un ciclo. DO è invece un uh, tipo di ciclo del tutto analogo a WHILE quindi che decide se eh, iterare o meno il ciclo a seconda del verificarsi o meno di una condizione, la differenza è che il controllo sulla condizione lo fa al termine del ciclo, mentre while abbiamo visto che lo fa, questo controllo lo fa all'inizio. Quindi che cosa cambia? Cambia che con do il primo ciclo viene comunque, ehm, la prima volta viene comunque eseguito perché il controllo è alla fine. Quindi adesso noi inseriamo do. E poi cosa facciamo? Quindi La condizione è esattamente la stessa di prima, cioè andiamo a controllare che finito sia uguale a 1, se è vero continuerà a, fare, a eseguire il ciclo altrimenti uscirà, a questo punto però siccome la condizione viene ehm, controllata al termine del ciclo, quindi al termine del ciclo l'utente avrà in già, già inserito 0,1 a seconda di quello che vorrà fare, possiamo eliminare questa eh, assegnazione che avevamo fatto eh, quando avevamo utilizzato while, perché diventa inutile. Dopodiché a questo punto ci servirà soltanto andare a eh, tagliare le istruzioni e incollarle a una a una qua. Una volta che abbiamo eh, ri, ri, riportato tutte le istruzioni del ciclo qui sopra, possiamo eliminare il ciclo precedente, il while, e eh, otteniamo quindi lo stesso identico al algoritmo con eh, però il ciclo do. Vediamo come lo traduce in Python, quindi andiamo a cliccare su questo comando. Allora andiamo a vedere come ha tradotto il ciclo do lo andiamo a confrontare con come aveva tradotto il ciclo while allora intanto c'è da dire che il ciclo do eh, vero e proprio in python non esiste quindi ehm, lo simula attraverso un ciclo while e quale condizione mette vedete qui aveva messo la condizione finito lo confrontava con 1 invece qui mette una condizione che è sempre vera quindi chiaramente eh, essendo una condizione sempre vera il primo eh, giro lo fa comunque dopodiché il controllo finale lo esegue con un'istruzione if se finito se non è vero che è finito mh, confrontato con 1 dà un risultato di uguaglianza allora fermati ed esci dal ciclo altrimenti ricomincia perché ha terminato il ciclo e quindi poi ricomincia quindi è una simulazione diciamo, non, non c'è un'istruzione eh, per il ciclo do eh, vero e proprio viene simulato con while true